Secondo me il servizio civile è un'esperienza di vita. Per me il servizio civile è bene, eh, mi sta aiutando molto ad avere più autostima, più sicurezza. Certo, mi hanno insegnato innanzitutto come gestire le emergenze, eh, come comportarsi in, particol in particolari situazioni o anche come relazionarmi con gli altri. Una persona dovrebbe fare la domanda al servizio civile perché che è sulle labbra delle persone dopo che le aiuti, eh, vale più di un'altra oh, cosa.